A volte capita di ascoltare una canzone molto famosa di cui si conosce sicuramente il ritornello oppure di guardare un film di cui si pensa di conoscere davvero la trama ma di questa canzone, o di questo film non sappiamo né chi l'ha scritta e soprattutto né chi l'abbia cantata oppure eh, interpretata. Questa non è la storia di una canzone e nemmeno di un film ma quella di chi vuole fare fatica nonostante non sia più giovanissimo, di chi vuole dare il meglio di sé nonostante abbia qualche acciacco. Se fosse un libro sarebbe quello della corsa di John Parker che racconta la storia di un ragazzino che vuole correre 4 minuti al miglio Questa è la storia di coloro che non mollano mai e di che sono uniti da una sola passione, quella dell'atletica Questa è la storia di un weekend pazzo a Barcellona vissuto intensamente dove correre rende felice Ma partiamo dalla fine non tanto dalle premiazioni, ma soprattutto da quello che si deve sapere per affrontare gare con uno sforzo prolungato e ripetuto nel tempo. Alessandro, osteopata del gruppo, racconta in maniera magistrale come affrontare più gare e cosa fare in queste condizioni. Era una prevenzione per la performance, quindi abbiamo lavorato più su un recupero muscolare più a livello cardiocircolatorio e a livello linfatico per andare a recuperare nel breve termine, in una, due, tre ore, quello che poteva essere il miglior recupero possibile per uno che magari aveva finito una mezza maratona e dopo doveva correre un 1.500, uno che aveva finito i 400 e poi doveva fare una staffetta a 4%, quindi far recuperare il muscolo nel minor tempo possibile per far renderlo al massimo. Dal punto di vista atletico la mia più grande curiosità era capire se soffrissero in questa tipologia di manifestazioni più velocisti o più mezzomornisti. Quindi, forse i velocisti, perché è una performance in cui devi dare il 100%, quindi con tutte le tue fibre muscolari in poco tempo e essere concentrato, e il rischio di infortunio forse è più alto rispetto ad uno che è più abituato a fare chilometri, a macinare chilometri sulle gambe, come può essere una maratoneta, un mezzo maratoneta, uno che fa i 5.000 e i 1.500. Ovviamente, non ho potuto fare a meno di chiedere ad Alessandro come comportarsi soprattutto durante e dopo una gara di mezza maratona. Ai mezzi fondisti potrei dare il consiglio di fare tanto riscaldamento e tanto stretching dopo ogni gara. È fondamentale questo per prevenire determinati determinate infortuni e rischiare di non farsi male nel lungo tempo, soprattutto per voi che fate chilometri e chilometri tutti i giorni e fate gare molto lunghe. La giornata è cominciata timidamente con l'apertura dei giochi e qualche spettacolo di bella fattura, che sicuramente ha disteso gli animi di tutti i partecipanti. Il venerdì mattina le gare di atletica iniziavano con i 5.000 metri. Io fondamentalmente non conoscevo nessuno, ad eccezione della mia amica Thea, mezzo fondista sponsorizzata OCA tedesca, che la sera prima mi ha chiesto quando saranno disponibili sul mercato le famose OCA Rocket X2, che ovviamente sono già presenti in America. Tra l'altro non sono sorpreso che guardava i miei video pure con i sottotitoli. Alle 8.30 partivano i 5.000 metri con una temperatura abbastanza elevata con Loris amico di lunga data e anche Martino conosciuto all'evento. Ho visto subito che avevano la gamba e in effetti sia Loris sia Martino sono riusciti a correre sotto i 16 minuti 5 km e Martino ha vinto la gara in 15.27 entrambi ovviamente hanno utilizzato le Vaporfly e mi hanno detto che la ragione principale era legata al fatto che comunque il giorno successivo dovevano correre una gara ulteriore e che quindi volevano risparmiarsi i tendini. Intorno alle 10.45 poi toccava a me ho avuto la fortuna di correre nella seconda batteria e di conseguenza sapevo già tutti i tempi della prima batteria e quindi potevo sviluppare con il mio coach Lambi una tattica di gara che mi permettesse comunque di preservare la mia gamba per il giorno successivo 17,44 la mia caviglia deve tenere 17,48 e 17,49 primo, secondo e terzo 17,44, 17,48 e 17,49 ma io non le faccio neanche nel maratone lo so appunto per quello e però cocia... ascolta attenzione te l'ho sempre detto no ma quel... seguo quello lì ecco c'era no ma non è che devi tenerlo devi, devi soltanto viaggiare adesso ti dico quanto quanto è poi al chilometro quello lì se viaggia lascialo pure andare devi entrare in medaglia devi... Lamberto mi ha chiesto di stare dietro il primo e poi eventualmente superarlo se avessi la gamba ma in realtà ho avuto la fortuna di essere anche in prima corsia e quando il coach mi ha detto di non farmi stringere ovviamente come si dice in italiano ho corso i primi 200 metri a tuono in 36 secondi e i primi 400 metri in 1.16 al punto tale che il coach mi ha detto ovviamente di rallentare perché la gara vera era solamente domani così ho fatto correndo passeggiando gli ultimi 4 km a 3.30 tra l'altro sono stato costretto a utilizzare le Alpha fly e non le scarpe da pista perché volevo proteggere la mia caviglia e anche se sono instabili comunque mi hanno fatto correre velocemente. Purtroppo a causa del faticamento prolungato ho perso la premiazione, ma alla fine poi sono andato comunque a ritirare la medaglia. Hai capito il meda? Eh e ovviamente ho fatto la foto di Rito pubblicata su Instagram prima di focalizzare la mia attenzione sulle batterie dei 100 e 400 metri che di fatto rappresentavano la ragione principale per firmare questa tipologia di corsa non conoscevo gli atleti presenti ma comunque per sciogliere il ghiaccio essendo io esperto di scarpe da corsa ho notato che tutti quanti avessero delle Nike i più giovani, l'ultimo modello dei 100 metri i più esperti e saggi come lorenzo invece delle rival xc che sono quelle utilizzate per il cross e che comunque avevano l'obiettivo di preservare i temini il primo giorno è volato letteralmente via anche se resterà impressa nella mia memoria la scena in cui antonio e andrea quasi quasi investano il fotografo che non aveva il teleobiettivo così come non l'avevo nemmeno io dovevate vedere la loro faccia dopo la gara ad ogni modo quella foto è immortalata per i posteri mentre è arrivato il mio mitico coniglio chiaramente a distanza si è capito subito guardando le quattro eh, semifinali due per ogni categoria quale sarebbe stato il vincitore al secondo giorno corso con Stefania sentiremo sicuramente parlare di lei nei prossimi anni E stamattina alla mezza maratona Non faceva un po' caldo No, era fantastica Poi era bellissimo perché c'erano le altre squadre Che ti tifavano E gli altri partecipanti che ti tifavano anche Quindi spettacolare Io ti facevo il tipo Anch'io ti facevo il tipo Poi ti vedevo quindi mi passava molto più in fretta Quando ci incrociavamo Fantastica era una gara d'anello di 10 km avanti e dietro sulla pista ciclabile io da esperto sono andato dietro al primo M40 l'ho seguito per parecchi chilometri e poi superato al diciottesimo ho finito la mezza in un'ora e diciotto cosa che davvero mi rende molto felice visto che c'era molto caldo in una condizione normale stimo sicuramente due minuti dovuti al caldo molto probabilmente nonostante la caviglia tornerò a correre forte devo solo essere paziente poi è chiaro che il podio e la premiazione è stato un momento davvero emozionante e la cosa mi ha reso davvero felice. La gara l'ho corsa con il mio amico Loris che però ha avuto la forza e la fortuna di decidere di correre pure 1500 metri qualche ora dopo la mezza e ovviamente all'arrivo io l'ho stalkerato è strutto tradizio, lo so, mi credo anche perché più, ha fatto eh. una gara pazzesca questi qui eh. il francese non si vedeva che era il batterato passa, passa benissimo. Quanto no. è arrivato qua hai fatto? 428 e in effetti a causa del caldo il coach Lambi che il primo giorno era davvero molto lucido, ha perso qualche secondo la lucidità oh, 1.50 1,50 ai 500 per cui è perfetto hai tenuto benissimo tra i 20 il primo 1000 e poi è chiuso grande, grande ho poi visto l'ultima gara dei 1005 dove Martino che aveva gareggiato sui 5.000 il giorno prima ha corso in 4 minuti e 0,6 secondi vincendo nuovamente la gara questa volta con le chiodate ha corso secondo me davvero bene e la sensazione vista dall'esterno che avesse un controllo della gara nonostante quello che poi ci ha raccontato No dai, è andata bene diciamo che è stata una gara un po' sofferta fino all'ultimo perché c'era un francese che è rimasto attaccato dietro tutta la gara fino all'ultimo giro e quindi poi staccarlo agli ultimi, agli ultimi 400 metri è stato goduria, c'è poco da dire era pure iscritto sulla mezza ma ovviamente non l'ha fatta per ovvie ragioni, lui sì che è davvero saggio ma perché c'era l'oris, <ride> no dai perché no, abbiamo valutato che era un po' dura da fare alle 8 la mezza e all'una ai 1500 contando che io avevo fatto anche i 5000 quindi... Ci siamo accontentati dai! Prima di lasciarlo partire per la premiazione gli ho chiaramente chiesto delle scarpe Le scarpe benissimo benissimo, ieri, ieri non ho corso con i chiodi perché sul 5000 preferivo tenermi un attimo le, diciamo un po' più fresco Oggi il 1005 ovviamente bisognava fare fuoco e quindi ci siamo ci abbiamo andato dentro io poi con le Nike mi trovo quindi benissimo no no davvero al secondo giorno oppure rotto il ghiaccio con i velocisti ovviamente questa è più una questione mentale e comunque ho avuto la fortuna di sentire cosa eh, pensavano in quel momento come va la gamba? bene, regge regge, sei è pronta? Veloce, siamo pronti, Dare il massimo adesso cosa stai facendo? Sto facendo riscaldamento, lavoro su due velocità cioè un pezzo corto, 60-80, progressioni, poi uno scatto e via ho trovato comunque molto spirito di collaborazione nonostante fossimo davvero a pochi minuti dalla gara. Lorenzo ma non ti scaldi? Siamo quasi pronti. Fa caldissimo quindi mi scaldo meno. Ma cosa farai? Allora 100 metri, finale alle 2.55, un'oretta dopo finale 400 e poi dopo spero mezz'ora la 4%. Oh mi raccomando. Dobbiamo portare a casa tre medaglie. Tre medaglie. Tra l'altro mentre intervistavo Lorenzo ho capito che c'era Luca che stava correndo e aveva corso il giorno prima i 5.000 nella gara del salto in alto e fondamentalmente era molto vicino al podio. Come passare dalla corsa al salto in alto? <ride> diciamo che l'abbiamo un po' improvvisata, però è stata ricca di emozione. Abbiamo scelto lo sport più bello che ci sia, l'atletica, che sia corsa, che sia lanci, che sia salti, lo sport più bello che ci sia. Hai eh, fatto pure i 5.000 in 17.500. Quando? Sì, infatti probabilmente col senno di poi, forse l'altro qualche cosina in più si poteva guadagnare. <ride> e tra l'altro ha attirato la mia attenzione un francese che saltava con le Glycerin di Brooks, tra l'altro modello dell'anno scorso, ma soprattutto perché lo faceva in maniera non molto ortodossa. Finalmente, dopo tutte le gare delle staffette, del 100m, del 400 metri, sono riuscito a fare tutte le interviste del caso, cosa che mi fa pensare, come da titolo, che correre davvero rende molto felice. Dai, fatica! Farò un altro terzo posto, siamo contenti! Ma sei scoppiato? Eh, insomma, sono lunghi, eh! E andare piano non è così facile! Che tecniche hai usato? Alla sperindio! Com'è andata Carol? Bene, sono contenti, Brave ragazze! Il cambio? Il cambio è andato bene, è il secondo americano lì che ha preso troppo, troppo è andato troppo, è troppo, è troppo, troppo forte. forte. Ma che partenza hai fatto? Forte, forte, in finale ho fatto una merda, perdonatemi, e quindi ho detto in partenza al 4% devo mangiarli tutti perché Lolo aveva appena finito un 400 dove ha fatto un strepitoso Terzo tempo, solo 7-8 minuti di recupero, eravamo già sui blocchi per la 4% e loro aveva anche la frazione più lunga, quindi ho detto devo arrivare con il gap maggiore che potevo, avevo l'americano in partenza che era ostico, però li abbiamo messi tutti quanti dietro, abbiamo tenuto un bel margine e i vecchi ancora una volta sui giovani. Non sono riuscito a documentare la cerimonia di chiusura del sabato sera però sono riuscito sicuramente a correre la domenica mattina con il mio amico Loris facendo un rigenerante Loris, sei pronto per l'uscita di stamattina? Ma sì, dai, facciamoci un sto rigenerante qui a Barcellona, lungomare Ma andiamo pianissimo però eh? Sì, sì, tranquillo Come vanno le gambe dopo la mezza? Ma io direi bene, Sono abbastanza sciolto non.. Non ho avuto grossi problemi questa mattina direi. il problema al tallone ha ah, un leggero fastidio ma credo sia di sovraccarico perché farsi una mezza e poi 1.500 quelle chiodate tre ore dopo non è che è consigliato a molti. Ci hanno guardato malissimo con la maglia dell'Italia anche perché andavamo a 5 km, ci guardavano, come dire, ecco i fenomeni. Oh, grazie mille per la compagnia, ci vediamo alla prossima, stay strong, keep running, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Iscrivetevi al canale dai, alla prossima, Massi, una corsetta ce la facciamo. Andiamo a fare qualcosa di buono. Andiamo, Ciao. Andiamo. Ciao.